la palestra del Danilo Dolci, più classico qui dentro si verrebbe a causare una situazione di disagio madornale. è un edificio abbastanza grande. Però noi non abbiamo l'opportunità per adesso di utilizzare. Qui a Brancaccio non abbiamo palestre che possono essere chiamate palestre. Se noi veramente avessimo la possibilità di realizzare una grande palestra o delle aule, anche per noi, io sarei molto orgogliosa. Questo è un quartiere che si sa, ci sono i ragazzi che non vanno a scuola fino a un'età che va fino ai 18 anni, non si fermano tutti alla terza media. Possiamo anche aiutare la società a migliorarsi e possiamo anche migliorare noi stessi. Si possono avviare questi giovani a continuare gli studi e quindi ad avere un futuro migliore. Ci sentiremmo realizzati di aver fatto comunque qualcosa di giusto anche per le altre persone. E possiamo fare qualsiasi cosa, invece di farla in palestre e stream in e stare tutti attaccati e avere anche il rischio di farci male. Ha una potenzialità immensa questo posto, e vederli così in uno stato di degrado e abbandono però mi fa pingere il cuore Sua eccellenza Prefetto Postiglione, illustre signor Sindaco, siamo nella rappresentanza degli studenti del Liceo Danilo De Dolci e partecipanti a un percorso extrascolastico promosso dalla Fondazione Progetto Legalità Onlus in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia grazie ai fondi del MIUR, svoltosi presso il nostro istituto nell'anno scolastico 2014-2015. La nostra scuola è in un bene confiscato della Confisca a Ienna e non è stata mai provvista di un locale idoneo alla pratica curriculare delle scuole motorie. Antistante al nostro istituto è situato un altro bene confiscato, facente parte della medesima confisca a Ienna ma intestato alla società CBIC Immobiliare SRL. Riguardante i beni sequestrati e confiscati, siamo convinti che il possibile uso del suddetto bene gioverebbe alla comunità scolastica, in quanto offrirebbe un luogo appropriato e rispettoso delle norme alla sicurezza dove poter svolgere le attività fisiche in programma. Abbiamo complessivamente 1.400 alunni, perché oltre alla sede centrale che è questa, abbiamo anche tre succursali, di cui una a Villa Abate. Ci troviamo a Brancaccio, a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato ucciso padre Puglisi, per cui da questo punto di vista la scuola si trova in una posizione strategica. Vi scriviamo per richiederle di fare destinare al nostro comune il bene confiscato sito in via Fighi d'India e adiacente al nostro istituto per assegnarlo alla nostra scuola con la finalità di poterne usufruire convertendoli in una palestra data la mancanza di quest'ultima all'interno del nostro liceo. Mi piacerebbe, piacerebbe ai ragazzi che ci hanno lavorato tutto l'anno nel progetto che questo uh, locale fosse assegnato al comune e il comune poi eh, lo assegnasse alla scuola, però sappiamo che non è così semplice perché il locale è della società che eh, può farne quello che vuole e che ha anche degli obblighi nei confronti di alcuni lavoratori, per cui mi rendo conto che non è semplice. Però noi ne faremmo un buon uso, ecco, avrebbe una destinazione sociale perché l'idea è quella di aprirla al pubblico. Pertanto vi chiediamo di impegnarvi in prima persona, così come per primi abbiamo cercato di fare noi, scegliendo di dedicare del tempo extracurriculare allo studio della normativa antimafia e dell'amministrazione di beni sequestrati e confiscati, unitamente elementi di cultura di impresa. Potrebbero entrarci tante persone. Voglio evitare che magari i bambini a 10-11 anni che tu vedi di solito per strada, siano appunto per strada magari puoi farli venire qui cercando di coinvolgere le popolaz la popolazione qua intorno per, per dire che sta aprendo una nuova palestra e, co e coinvolgerli io penso che sarebbe la prima cosa da poter fare magari alle, alle, nost alle nostre mamme anche loro potrebbero venire qui e tenersi più in forma grati per il tempo a noi dedicato vi aspettiamo nella nostra scuola in modo da poter far crescere il necessario sostegno sociale intorno alla realizzazione di questo nostro progetto ci piacerebbe infatti continuare il progetto e lavorare all'idea di rendere la palestra per al quartiere. Restiamo in attesa di un cenno di riscontro da parte dei vostri uffici, porgendovi i nostri migliori saluti. Questa struttura è un bene che può fare bene.